Le acque dolci, questi This meeting is being recorded, oh, okay. Anna Rosa, scusa, sono arrivata adesso ho messo anche la registrazione. Scusate, Continua, no, continua è tranquilla. Eh? E, e quindi, insomma, riprendendo il, questo mio inizio di rapporto con laghi, fiumi, veramente li, li odoravo, li analizzavo, dovevo capire se erano ligotofi e autofrizzati. Quindi eh, quello che mi ricordo anche era sempre questa, la luce, il sole, l'acqua, la pioggia nel campo, insomma sul lago, isolare colonne d'acqua, prelevare campioni, correre in laboratorio, stare anche 16 ore poi a lavorarci sopra perché i campioni dovevano essere processati freschi e, e questo, è stato questo è stato veramente per me l'ammagliamento della ricerca perché devo dire che ho anche insegnato un po' in un periodo transitorio ma eh, diciamo questa secondo me era proprio eh, era stato il mio ammagliamento quindi ecco l'ammagliamento ma ecco anche il precariato perché eh, diciamo subito dopo la laurea questi contrattini da, da niente praticamente sembravano già un privilegio per poter continuare a, a svolgere le ricerche a stare in un ambiente internazionale come era quello dell'Euratom. E, e quindi diciamo eh, accetti a questo punto veramente sia da giovane sia da inesperta accetti qualunque cosa pur di eh, rimanere nel campo. Però ecco il primo alt, i contattini sono finiti, eh, la quota quote italiana per le assunzioni alla comunità europea erano già sature perché vengono sempre saturate in Italia purtroppo, perché quando vengono fondati questi centri vengono assunte famiglie intere perché eh, ci si è messi nei loro territori. E, e quindi ecco che comincia il, il... però si continua insomma in bilico a questo punto tra la scelta di partire per l'Equador... Avevo avuto diciamo, un incontro con un ecuadoregno che era stato mandato in Europa per definire il piano energetico dell'Ecuador e, e quindi avevano deciso di realizzare il loro piano energetico vendendo petrolio di cui erano ricchi e utilizzando l'energia idroelettrica. Quindi servivano ecologi. Quindi lì ero in bilico tra partire con, per l'Equador e il concorso per la borsa di studio dell'Enea, il mio professore mi ha detto: Guarda, Nerosa, eh, fai quello che vuoi, eh, se vai in Ecuador puoi o diventare il ministro dell'ambiente dell o esserti bruciata per sempre la tua carriera scientifica. E quindi eccomi. A un questo bel bivio, punto. devo dire, un bel bivio: <ride> un bel bivio. Sì, perché il mio amico ecuadoriano mi aveva detto: Preparati con lo zaino e una bottiglietta di globuli rossi. Perché Quito era sì. 4.000 <ride> metri di altezza. E, e quindi va bene: Eccomi da Ispra a Roma, eh, dall'Euratom alla casaccia. Quindi due bellissimi centri di ricerca. però anche due mondi molto diversi. Eh, quindi nuovi colleghi, nuovi amici. E lì io. Penso che per sempre sono stata la milanese, e con tutto quello che ne consegue di bene e di male. Qual era l'argomento di ricerca? Quindi il mio primo argomento di ricerca dopo l'ecologia delle acque dolci era abbastanza connesso ed era cercare di utilizzare dei sistemi biologici nella fattispecie delle piante per sfruttare il calore a bassa entalpia che era residuo dal raffreddamento delle centrali nucleari nel nostro caso del reattori. insomma. E quindi eh, e trasformare queste biomasse, diciamo queste piante, in biogas. Quindi eh, io quando sono arrivata già era stata fatta la scelta delle piante, erano piante bellissime, le icolni acrassi, per sì, il giacinto d'acqua di origine amazzonica, cioè una scelta, devo dire, un po' assurda, però eh, me le sono ritrovate. E lì, eh, e lì, ecco, però, diciamo, mi sentivo chiusa nel laboratorio perché abituata, come vi ho detto, a girare per laghi e fiumi. E quindi ho detto, ma cosa posso fare? Io mi sentivo un'ecologa, insomma. Allora mi sono fatta scavare una piscina fuori dal reattore. Eh, ho allestito questa vasca, l'abbiamo sistemata con le persone perché, devo dire, allora sia a Istra che alla Casaccia C'erano persone non solo tecnici, ma c'era anche personale di supporto che aiutava in tutto quello che era la preparazione per, del materiale di ricerca ed sperimentale. Quindi mi allestisco questa vasca e, eh, e comincio a lavorare con queste piante, poi le trasformo in biogas. Un flop totale perché le piante d'acqua hanno un 98-90, alcune, forse questa anche il 99 di acqua, e quindi chiaramente la materia organica secca era nulla. Quindi flop totale, eh, siccome allora la vocazione energetica della casa dell'Enea, insomma. Eh, non, cioè escludeva automaticamente tutti quei progetti che non, fossero, eh, che non avessero un ritorno energetico quindi si chiude, eh, si chiude questa storia della, delle eh, dello sfruttamento del calore a bassa entalpia delle centrali. È interessante e... che tu parli proprio, racconti questa storia tenendo conto di tanti fattori perché è un po' così che si sviluppa non la carriera ma il percorso di una ricercatrice, di un ricercatore e in questo caso non dipende da te, dipende dalle condizioni esterne, da decisioni che vengono dall'alto e che dicono basta non ci saranno più finanziamenti su questo argomento perché dobbiamo concentrarci su un'altra cosa e quindi come risponde Anna Rosa a, a, questa, a questo atto. Ecco. Come ecco, rispondo, rispondo che va bene, diciamo cosa posso fare, cosa devo fare. Fin qui diciamo, avevo ancora delle indicazioni, ero comunque giovanissima, era borsista ancora, insomma, e, e quindi si passa alle energie eh, rinnovabili. Quindi mh, utilizzo degli scarti dell'agricoltura, dei residui solidi urbani, eccetera, per la produzione di biocarburanti. E questo, ecco questo, diciamo a questo punto la mia transizione da ecologa a microbiologa è praticamente segnata, perché da qui abbandono per un periodo, vediamo, l'ecologia. E, e non sono felice di questa cosa, eh, eh, perché lì veramente è sempre laboratorio, però diciamo faccio abbastanza velocemente, mi appassiono alle cose. E quindi imparo, imparo a lavorare la microbiologia, lavoro soprattutto con i lieviti, che per eccellenza sono quelli che trasformano questi materiali, che sono veramente belli, buoni, profumati, e soprattutto sanno per eccellenza trasformare eh, i zuccheri in etanolo, in alcol etilico, che era quello che a quel tempo avrebbe potuto sostituire il piombo nelle benzine. E quindi... Eh, allora ero ben diretta, bravi colleghi, e eh, poco alla volta diciamo, abbiamo allestito per un processo di produzione di bioetanolo, partendo sia dai residui solidi urbani, ma poi quello che veramente è diventato l'impianto, sarebbe diventato l'impianto, era dal, dai residui dell'industria dello zucchero. E, mh, e quindi nel frattempo ecco c'è stato anche il concorso, la stabilizzazione, la fine del precariato. Quindi pochi anni dopo questo eh, riesco a fare il primo brevetto, che è stato il primo brevetto in biotecnologie che ha depositato l'Enea ed era proprio eh, un brevetto sul processo di produzione di bioetanolo da eh, residui dell'agricoltura e diciamo era, mh, produceva il 15% di etanolo che era mh, rispetto al 7-8% eh, che di solito era era un ottimo risultato questo brevetto eh, coinventore ma dovrei dire coinventrice io è stato il professor Sora eh, Silvio Sora di Milano che era un genetista dei lieviti il, Forse il più esperto, che era riuscito a, eh, diciamo, a selezionare da una teta del de, de, de Saccharomyces un ceppo che aveva queste caratteristiche di elevatissima resistenza. Quindi, eh, insieme al brevetto, siamo nell'87, arriva anche mia figlia, la prima figlia. E devo dire a questo punto è veramente un grande senso di pienezza una grande gioia, una grande felicità insomma e dopo poco torno al lavoro aveva quattro mesi, credo cinque mesi torno Nessun al nessuna vera interruzione quindi nessuna vera interruzione non ci, po non ci potevamo nemmeno permettere devo dire ecco. ecco. quindi torno al lavoro e grazie al mio responsabile che allora era Gennaro Di Giorgio è già pronto un accordo con l'Eridania per passare su scala industriale il nostro impianto pilota. Insomma, il nostro impianto no, di laboratorio sarebbe diventato impianto pilota su, su scala industriale. Mancava solo la firma del presidente dell'Enea, allora era il professor Colombo, e, e pensavamo è fatta. Cioè, adesso ce l'abbiamo fatta insomma, è, è abbastanza una tecnologia per i tempi, abbastanza innovativa, cellule mobilizzate insomma, che facevano un po' i giapponesi. Però qui arriva il secondo ALT perché l'industria petrolifera. Nel frattempo aveva investito parecchi miliardi per cercare un prodotto sempre derivato dal petrolio che potesse sostituire il piombo nelle benzine. E quindi. Eh, contempo, la, la, la firma del nostro accordo non è mai stata firmata dall'Enea e eh, contemporaneamente c'è stato l'accordo invece politico di utilizzare l'MTBE di origine petrolifera per la sostituzione del piombo nelle benzine allora eh, già si sapeva da allora cioè chi aveva la vista un po' lunga che sarebbe stato un prodotto tossico per l'ambiente e anni dopo si è verificato e quindi eh, sì, si tornava da capo quindi eh, a questo punto basta con il rinnovabile perché diciamo mh, non era più necessario eh, sì, sì. secondo appunto la mentalità di allora eh, basta con i lieviti e, e bisogna ricominciare da capo eh, anni come dopo. Come ti sei qualche... sentita in, durante questi alt, durante questi stop che sono comunque arrivati per un motivo o per un altro? Come ti sei sentita? Perché da come hai raccontato, cioè, ce l'hai raccontata precedentemente e come la stai raccontando anche adesso, nessuno stop è stato uno stop vero, è stato come quella rincorsa che si prende no, per il prossimo lancio. Eh, come ti sentivi? <ride> Questo... Eh, devo dire, mh, gioca anche l'età, per cui fino adesso ero veramente giovane, insomma, e quindi va bene. E, mh, beh, devo dire, non mi sono mai, mh, diciamo, avvilita troppo, ecco, perché comunque eh, fino lì, c'era già una prospettiva di lavoro, c'erano già dei progetti che venivano finanziati e così via. Non ero ancora io a procurarmi i progetti, eccetera. E a questo alt è stato un po' più difficile, diciamo, perché a questo punto. Non cioè, poi anche l'organizzazione dell'ente cambia, si trasforma, eccetera, e quindi non c'era, non avevo davanti che cosa fare. Però allo stesso tempo eh, e mi dovevo inventare una nuova attività, che cosa fare. Quindi era lasciato a me in, in, in mancanza di indicazioni. Secondo, secondo me questo è un aspetto molto importante, perché spesso noi pensiamo, quando veniamo assunti per un ruolo, che è come di essere no, messi sotto un'ala protettiva, protettrice, o non so, che poi ci tiene in, in quel ruolo, o comunque che ci aiuta nella progressione, con chiaramente lavorando però non con un impegno nostro a trasformare quel ruolo nel modo migliore per noi e quindi questo è un aspetto che emerge forte e chiaro dalla tua storia il fatto la volontà anche di trasformarti cioè di, di inventare qualcosa che fosse ehm, attuale per il periodo storico in cui vivevi e che fosse in linea con le tue aspirazioni è un messaggio che secondo me non si manda mai abbastanza, no? L'idea di sì, io ho questo ruolo, questo posto qui, forse l'America ce lo insegna un po' di più, no? Che devi sempre guardare a quello che succederà dopo. Eh, spesso mi, mi è capitato magari di avere a che fare con dei colleghi che invece pensavano, vabbè, se le cose non succedono è perché non possono succedere. In realtà la tua storia ci dice tutt'altro, tutt che al di là dell'alt si può fare qualunque altra cosa e ti menti tu quello che pensi sia giusto per te, non solo per te ma anche per la società e adesso Paolo lo scopriremo esatto quindi qui diciamo eh, che cosa sapevo a quel punto dico va bene, se devo cambiare io a questo punto sapevo fare l'ecologia e so fare la microbiologia voglio perlomeno unire cercare qualche cosa che mi unisca che mi ricongiunga al mio interesse dell'ecologia e che non perda, non mi faccia perdere quello che ho imparato a fare. E, e cosa succede? Che nel frattempo eh, in, in Enea mh, cresce il settore delle biotecnologie, perché è stato chiuso il nucleare, eccetera, e quindi vengono, si trasferiscono a, no, da noi, dai colleghi chimici e fisici, e per permettere un'integrazione migliore, interdisciplinare, perché a quel punto cioè, le discipline e le esperienze erano molto diverse, cedo molto volentieri e parti dei laboratori, ne avevo tantissimi, cioè, allora era un'altra storia e anche il mio studio. E... Questo, questo è un altro aspetto importantissimo perché spesso facciamo fatica a cedere quello che abbiamo costruito. Ecco, questo no, però ecco c'era un motivo superiore, no? Ecco. perché a parte che non pensavo di rimanere fuori dai laboratori, perché poi così è successo, non so come sono rimasta senza laboratorio, e, e, e, e però con un nuovo studio al piano superiore. E così va bene, in attesa di poter rientrare in qualche laboratorio dove se ne andava un pensionato, se ne andava non so chi potesse andarsene, ho avuto veramente il tempo eh, di, di riflettere, no? di studiare e di pensare verso questa nuova attività eh, che, che, che intendevo eh, inventare, cioè inventare diciamo, eh, a, a cui tendevo a eh, dare corpo. E nel frattempo nasce il mio secondo tesoro, quindi il mio secondo figlio, il figlio eh, che è veramente alta gioia, alta pienezza, ma a questo punto anche tanta che stanchezza, perché eh, sappiamo che questo, diciamo, eh, implica eh, un impegno e una stanchezza. Quindi in questo periodo di studio per me è stato veramente preziosissimo, devo dire. Eh, nessuno mi chiedeva di fare niente anche perché appunto non avevo un laboratorio e, eh, e quindi eh, mi imbatto in temi e figure scientifiche talmente interessanti che eh, mi lascio portare qua, un po' qua, un po' là nello studio, batto strade diverse eccetera e, e poi torno su questa via maestra che mi dovrebbe, al fondo della quale dovrei trovare questa nuova eh, linea di ricerca. E, e questo si costruisce poco alla volta come in un puzzle e alla fine eh, intravedo questo, il biorisanamento ambientale, che per me era un'unione perfetta tra l'ecologia e la microbiologia. E quindi eh, all'estero se ne parlava di questa tematica, se ne scriveva ho potuto leggere, in Italia molto poco, all'Enea ancora nessuno ci aveva pensato, insomma. E, eppure eravamo pieni, avevamo una lista di siti contaminati da bonificare pazzesca mm. insomma, molto sostanziosa e, però i sistemi chimico-fisici che venivano proposti allora, che rispetto al contaminante erano anche efficaci però restituivano un suolo sterile perché nel trattamento dei suoli veniva distrutta tutta la flora microbica e sappiamo che è la flora microbica che, che conferisce le funzioni importantissime che ha il suolo. E quindi, e quindi il mio studio è stato diciamo andare a cercare come con quello che già eh, il suolo possedeva di, di positivo che poteva aiutare nella cura, come eh, andare a sfruttare queste potenzialità eh, spontanee. E così, eh, e così diciamo, eh, comincio a lavorare, mi restituiscono un laboratorio e, e, e sono da sola. Quindi eh, però eh, l'idea e il progetto prendono anima, eh, ho un obiettivo e mi metto al lavoro. Quindi eh, con alcuni compromessi, diciamo... Mh, accetto di partecipare a qualche progetto che non era proprio così competente, che però mi dà qualche fondo per cominciare ad allestire il, il laboratorio con della strumentazione che allora era d'avanguardia, comincia una tesi, due tesi, tirocinio, due, tre tirocini e così ehm, il laboratorio prende vita, prende vita e si comincia a ragionare. E, e qui c'è un altro alt. <ride> C'è un altro altro perché si riorganizza l'ente, tutti possono dire quello, cioè fanno, era anche interessante, diciamo, c'erano eh, dei tavoli di discussione, delle, dei tavoli strategici, eccetera, però dal tavolo strategico sulle biotecnologie è arrivato il diktat, basta con le biotecnologie ambientali. Allora, solo biotecnologie per l'agricoltura. A questo punto io che ero proprio nata lì dentro no, qua, dico no basta grazie no basta adesso basta sapere dire di no e questo è un altro aspetto sapere dire di no sì no eh, basta con diciamo senza ancora ma adesso me ne vado e lì, perché diciamo in questa nuova organizzazione alcune mh, eh, diciamo, unità intervedevano nel biorisanamento ambientale un'azione chiave eh, e un'azione un strategica non meno importante di quella in agricoltura, che sicur sicuramente è importantissima. E quindi passo, vengo trasferita d'ufficio in questo caso perché vabbè, è una situazione un po' particolare dell'ente. Vengo trasferita d'ufficio dal direttore generale, porto in un altro laboratorio, in ambiente, nel Dipartimento Ambiente, credo, porto in dote un po' di fondi che mi erano rimasti dai progetti precedenti, ehm, un laboratorio mobile, quindi un ducato allestito a laboratorio. Eh, il mio gruppetto di precarie, eh, di studenti e eh, ci trasferiamo in questa nuova unità e devo dire che a questo punto per le nostre attività <coughs> si apre una nuova stagione, si apre una nuova stagione perché lì eh, diciamo c'è storicamente un gruppo di chimici analitici eh, ambientali per cui abbiamo potuto veramente diciamo mh, avere una sinergia interdisciplinare davvero stavolta e quindi eh, si apre questa stagione insomma incominciano progetti europei progetti nazionali eh, conferenze meeting eh, cominciamo a produrre dei lavori che hanno un certo interesse e così via e eh, diciamo, e però a questo punto, eh, a parte qualche studente mh, che viene ben accetto, qualche studente che viene ben accetto per, per condicio diciamo, constato che siamo sempre e solo donne. Quindi sia precarie sia eh, stabili siamo eh, donne. Allora qui metto, eh, cioè qualcuno può dire strano, io dico forse no però è un punto su cui magari possiamo tornare un po' dopo. Sì, io adesso eh... ti, ti vorrei far completare il percorso, poi qualche domanda più specifica su alcuni aspetti te la faccio. Ecco, Quindi... allora... Il, il nostro gruppo è veramente molto autonomo, nel senso si potrebbe dire al contrario, non importa niente a nessuno, ma è molto autonomo e ci viene riconosciuta la capacità di idee, di realizzazione, di acquisire progetti, eccetera. Ed è un, è un periodo di lavoro molto intenso perché è importante solidificare le fondamenta di queste attività. Eh, il gruppo di ricerca e, e così via. E quindi sviluppiamo un approccio per il risanamento ambientale ehm, basato proprio su knowledge based, come si dice, sulla conoscenza, sulla conoscenza <coughs> del, dei microorganismi, insomma. Eh, come dicevo prima e quindi eh, cominciamo a frequentare siti contaminati, siti industriali abbandonati, miniera abbandonata e cominciamo a isolare a Africa microorganismi, soprattutto batteri. Ho letto eh, che avete, avete isolato circa mille ceppi, qualcosa del genere. Abbiamo una collezione che inizialmente è appunto una collezione in house, quindi che non ha Chiaramente tutti i crismi di quella che è una collezione vera, quindi perché ci vogliono strumenti, ci vuole personale eccetera, ma una collezione in house ehm, che adesso tra l'altro... Eh, confluisce insieme ad altri microorganismi di altri laboratori dell'Enea che si occupano di microbiologia nel network europeo MIRI che è un network mh, diciamo, per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità microbica in Europa. E, e quindi con questi studi diciamo, abbiamo veramente... Il, um, Toccato con mano quello che si sa in, in letteratura e per conoscenza, eh, che ogni, eh, ogni sito, ogni luogo, anche il più avvelenato diciamo, o il più estremo, eh, contiene mh, dei microorganismi che sono in grado di curarlo. Quello che noi dobbiamo fare, però da soli non ci riescono a quelle concentrazioni rispetto ai tempi nostri. Quindi noi dobbiamo semplicemente aiutare queste funzioni che sono già presenti, isolando i microorganismi che troviamo che hanno queste capacità, quindi se c'è da degradare petrolio, che mangiano il petrolio, metalli pesanti e così via, ma lo stesso concetto in agricoltura poi, e farli crescere in laboratorio e rimetterli nel sito e lasciarli lavorare, quindi aiutare quello che già il sistema di per sé sarebbe capace di fare nel tempo. Semplicemente giocando con la concentrazione oppure manipolando in, un certo, in qualche modo le, le loro certo, caratteristiche ma... molecolari? No, questo no, anche perché in Italia non è permesso, non, fare, non possiamo utilizzare OGM. Però eh, quello che facciamo noi, eh, abbiamo fatto insomma, ma, basandoci su studi di ecologia, microbica, eccetera, è, stato, è, è quello di andare a individuare le funzioni che ci servono. Okay. Cioè, facciamo un esempio semplice, eh, eh, uno spiloil, un, quindi un'incontaminazione da petrolio. Andiamo a cercare i microorganismi che sappiano mangiare petrolio. Eh, li isoliamo in laboratorio, facciamo tutti i test chiaramente per capire eh, quali sono i più efficaci, eccetera. Mm -hmm. Cresciamo in laboratorio e, quindi, e li rimettiamo nel, nel sito stesso. Quindi praticamente andiamo a manipolare, tra virgolette, eh, la composizione della comunità eh, microbica locale, aumentando okay. quelle funzioni che servono in quel momento per quella, diciamo, per quella realtà specifica, per quello che serve in quel momento, abbiamo fatto l'esempio de, del petrolio, sì. c'è metalli pesanti, ci sono eh, organici e metalli che è un problema, una co-contaminazione che è ancora più complicato. Esistono Però... per caso delle, dei, degli effetti collaterali o dei rischi associati al, eh, alla modulazione della, della popolazione batterica? Allora, questo noi abbiamo potuto sperimentare eh, in un sito, in una miniera di Sardegna, in Sardegna, dove avevamo un campo sperimentale per un progetto europeo, eh, che eh, facendo questa che viene chiamata bioaugmentation, e noi diciamo bioaugmentation funzionale perché va a incidere sulle funzioni, facendo i campionamenti anche eh, due o tre anni dopo, noi abbiamo visto che tutte diciamo, le specie sono cambiate, ma sono state mantenute le funzioni. Quindi la popolazione poi si evolve spontaneamente, secondo le sue dinamiche, secondo le piante che ci sono, eccetera. Però l'input che abbiamo voluto dare noi alla funzione viene mantenuta. E quindi questo anche è stato, cioè diciamo il sistema se lo tratti nel modo giusto poi sì, si, arrangia insomma. Un vero e proprio approccio terapeutico. Sì, esatto. Sì. Mancava Quello. quel, quel quell'input come hai detto tu. Quell'input, esatto. Come arriva l'intuizione dalle tecnologie ambientali al biorisanamento del, delle opere d'arte? Allora questo arriva diciamo veramente per caso, questo non, non l'abbiamo cercato, ci è capitato, non so se con un angelo o che cosa sulla testa, ed è stato quando alcuni colleghi che da tempo in Enea diciamo si occupavano dell'applicazione delle tecnologie per la diagnostica sui beni culturali, eh, si sono trovati con un problema alla Villa dei Papiri ad Ercolano. Eh, per cui non sapevano come, come procedere e mi hanno chiamata per dire non è che verresti perché ci sono delle macchie scure, forse sono delle patine biologiche però non... e quindi ecco che mi precipito con loro ad Ercolano a isolare ceppi dalle, dagli affreschi della Villa dei Papiri. E, e questo è stato l'inizio di questo percorso che non immaginavamo veramente allora perché ci sembrava già di essere satura di lavoro per tutto quello che era il resto che è stato veramente invece molto molto interessante perché il, diciamo, la cornice rimane comunque la sostenibilità cioè uh -huh. trovare dei sostenibili in questo caso qual era il problema? che i restauratori si trovano a dover affrontare dei problemi che spesso non sono risolvibili con i metodi tradizionali, ma questi metodi sono basati soprattutto su prodotti che sono tossici, su solventi, diciamo, ormai sono conclamate le malattie professionali dei restauratori, soprattutto delle restauratrici, mm -hmm. e, e quindi sono molto interessati a cercare metodi nuovi e anche più adatti, perché non solo, i diciamo, prodotti spesso sono tossici, ma spesso sono aggressivi per l'opera d'arte perché non hanno una selettività, quindi noi diciamo con questo, eh, seguendo sempre questo approccio così eh, di, di sostenibilità abbiamo cercato il modo di eh, rimuovere questi depositi che di volta in volta ci venivano proposti da diverse opere d'arte, diverse tipologie anche di materia in un modo selettivo e in questo la nostra collezione di, di ceppi, soprattutto batteri, ci è stata veramente eh, eh, di grandissimo aiuto perché, eh, come ho detto, erano microorganismi che derivavano da luoghi molto particolari e per adattamento avevano eh, diciamo, sviluppato delle caratteristiche molto interessanti per cui qui diciamo, diciamo ricordo brevemente ma anche se magari non è il caso ma il ceppo è, è, diciamo, un, è come è, è individua quella specie, quel, quel microorganismo di quella specie no? un come noi faccio l'esempio siamo tutti Homo sapiens sapiens ma ognuno di noi è diverso dall'altro certo. il ceppo nei batteri è proprio quello trovato in quel sito in quelle condizioni in, e, e, e quindi ha delle caratteristiche che possono essere peculiari anche rispetto alla, alla specie a cui appartiene mm -hmm. quindi questo ci ha aiutato molto ad avere una gamma uno spettro di funzioni metaboliche a cui attingere per andare a cercare eh, soluzioni per, questi, ehm, per queste situazioni di pulitura soprattutto nel restauro allora faccio un esempio semplice per mh, capire come eh, abbiamo sviluppato questo sistema selettivo di pulitura. Se abbiamo una carta antica e, e, e dobbiamo togliere una colla altrettanto antica dalla carta perché la rovina, diciamo, la altera, allora useremo un ceppo che sa mangiare la colla, quindi che cresce sulla colla, ma che non ha gli enzimi per aggredire la carta una volta che ha finito la colla. Mm. E questo possiamo applicarlo poi su in, tutti i, i casi di studi che abbiamo affrontato. Diciamo. Questo ci ha portato a frequentare, devo dire, i luoghi più, anche più emozionanti, più, non voglio dire prestigiosi, ma importanti del nostro patrimonio artistico. Perché poi essendo a Roma abbiamo potuto Domus Aurea, Galleria dei Caracci, Casina Farnese, la, la Galleria di Arte Moderna. Le terme di Diocleziano, le terme di Caracalla, insomma, i musei vaticani, i giardini vaticani, eccetera, fino ad arrivare anche diciamo, al Sacro Monte di Orta eh, in Piemonte e poi alla fine alla Cappella Medice, di cui magari per lei un po' forse e... più. Allora, e avete eh... trattato sia freschi che statue, quindi il materiale col quale avete avuto a che fare era ogni volta anche diverso. Esatto, e, e quindi, quindi è... diciamo, per noi è la scelta, cioè noi abbiamo questa caratterizzazione eh, di base, diciamo, di questi ceppi che noi isoliamo da questi ambienti. E quindi abbiamo una caratterizzazione di base e più o meno ci, che più o meno ci guida, ci orienta in quali potrebbero essere adatti per uno specifico problema. E quindi eh, lì riprendiamo dalla, dalla cipoteca, diciamo, facciamo tutto quello che si deve fare, facciamo dei test in laboratorio prima, Uh -huh. eh, anche se ci sono dei substrati che noi non abbiamo mai testato, abbiamo un sistema per capire se reagiscono con questi substrati nuovi, e dopodiché scegliamo i migliori, tra virgolette, per, eh, per l'applicazione. Chiaramente si passa attraverso provini di laboratorio prima di arrivare all'applicazione sull'opera, chiaramente. Chiaro, chiaro. E, e In laboratorio deve... riuscite davvero a ricreare il substrato che magari si trova, che poi trovate nell'affresco al 100% o parzialmente? No, devo dire che questo non siamo noi perché non siamo ah. capaci, ma siccome eh, si è sviluppato tutto un filone anche con le mie, diciamo. Eh, In carichi all'università all per eh, microbiologia ambientale applicata al corso di scienze applicate ai beni culturali, avevamo studenti che sapevano farle e i restauratori che sono bravissimi, per sì. cui eh, riescono a riprodurre molto bene questi provini che riproducono. Eh, il più vicino possibile l'opera su cui lavoreremo, vengono invecchiati, quindi c'è anche il fattore tempo che viene rispettato, e poi su quelli facciamo le prove preliminari in laboratorio prima di passare sull'opera. E vi assicuro che nessuno ci fa mettere mano sull'opera se, se non siamo sicuri che non possiamo fare danni. Ecco, okay. sì, sì, sì, certo. Quindi diciamo in questo, con questo. Ecco che c'è un altro ritorno, diciamo, perché come ho detto all'inizio eh, pensavo basta studi classici, basta, e qua mi ritrovo appunto a girare tra peristilli, tra documenti antichi, tra le leggende, le leggende mitologiche che vengono rappresentate sugli affreschi, eh, e quindi è come è, è un po' che un ciclo che si chiude, diciamo, un po' il ritorno a casa, un po' e congiungermi con quegli studi classici che avevo così allontanato, insomma. E, e questo, eh, devo dire, ecco, forse posso dire questo, eh, una parte molto eh, emozionale di questo lavoro eh, non è chiaramente tanto il laboratorio, sì, quando vedi che va bene, quando vedi che elimini un deposito molto ostico, sei contenta, eccetera. Però la parte più emotiva è quando, appunto, non giri più come da ragazza, col naso all'insù per vedere le ore, ma sali sulle impalcature e ti trovi a tu per tu eh, con eh, capolavori, che ne so, La notte e l'aurora di Michelangelo, oppure il... Eh, Diana e, e Giove innamorato con uno sguardo pazzesco dei, dei fratelli Caraci allora quando arriviamo lì e siamo sulla volta e siamo sulle impalcature davvero noi dobbiamo chiedere alle restauratrici che ci stanno esponendo il problema di ripetere tutto perché rimaniamo e questo proprio lo posso dire anche a nome delle mie colleghe perché abbiamo condiviso queste sensazioni eh, perché è veramente una Cosa è molto emozionante. E, e quindi poi i racconti che fanno le restauratrici e le storiche dell'arte, eh, che sono racconti dentro racconti, e mh, ti fanno veramente capire che eh, c'è una profondità oltre alla bellezza che, che io posso vedere, insomma che è veramente una cosa bellissima e che mi fa, diciamo, venire in mente un paragone con il laboratorio, cioè con il microscopio, sì. che quando noi guardiamo al microscopio qualcosa ingrandito così tanto, scopriamo un mondo... Che mai avremmo potuto immaginare è un po questo le restauratrici sono state il nostro microscopio sul mondo dell'arte assolutamente poi credo che abbia una potenza enorme anche la capacità la possibilità di partecipare al restauro di un'opera che è come contribuire alla, alla sua vitalità no? come dare vita a quest'opera quest di nuovo eh, riscoprire i, color i colori riscoprirne la, le fattezze eh, immagino che sia bellissimo, lo vivo dal punto di vista scientifico, ma con l'arte immagino che sia davvero affascinante. Sì, sì, per questo è stato un capitolo veramente affascinante. E, e quindi ecco un pochino questo, posso dire questo, ecco che. Io mi ritengo soddisfatta di quello che ho raccontato fino a qui, di questo percorso di ricerca, perché è stato anche un percorso molto personale. Come ho detto prima, attraverso il biorisanamento avevo riunificato l'ecologia e la microbiologia, attraverso il biorestauro ho riunificato eh, la mia parte scientifica con i miei studi classici e, e quindi, eh, diciamo, io di questo mi posso veramente ritenere, sono soddisfatta, ma, ma voglio dire, lo dico non perché eh, dire, sono brava o qualcosa così per autoincensamento, eh, può essere un percorso veramente modesto, però ehm, diciamo, ho, provo soddisfazione per la, per la storia mia e delle mie colleghe. C'è solo un altro, se vogliamo... Sì, mh, volevo un attimo capire da Giuseppina e Patrizia come, come comportarmi con i tempi. Guarda, Io penso sì, che possiamo andare avanti tranquillamente. Sì, possiamo ancora andare avanti. Un po', sono solo le sette, le sette quindi fino... Anche vedo che, che sia, se anche che con, con Sanna Maria Nassite, non si concluda. Eh? Esatto. assolutamente sì perché mi sembra che insomma, interessa molto a tutti è Anna molto affascinante una domanda penso sì credo di sì, sì. sì grazie innanzitutto mi scuso di essere arrivata un po' in ritardo ma è già parecchio che vi sto ascoltando purtroppo ci sono state riunioni di lavoro prioritarie non ho potuto liberarmi prima e invece la ringrazio professoressa perché ha fatto un excursus meraviglioso, soprattutto sul concetto dei batteri, a cui la maggior parte della gente è, è propensa a pensare sempre di qualcosa di cattivo, quando i batteri sono origine della vita. Infatti, io ricordo al suo tempo, quando mi sono laureata, cercavo termofili e barofili in condizioni <ride> estreme di temperatura e pressione, perché erano loro proprio l'elemento trainante. E eh, volevo farle una domanda, perché mi ha curiosito molto proprio il, tutta la parte dei microbatteri. Eh, io ho lessi tempo fa di una ricercatrice italiana che aveva scoperto casualmente, come succede sempre nella scienza, la casualità è imperante eh, la la, di aver trovato dei microrganismi che mangiavano la plastica e che quindi avrebbero potuto risolvere gran parte dei nostri problemi dell'ecosistema dal punto di vista dell'inquinamento inquinamento da, da questo tipo di materiali. In Italia, come al solito, come racconta anche lei, purtroppo portare avanti l'innovazione, qualcosa di nuovo, è molto più difficile. Eh, ne è venuto fuori invece da una rivista che si occupa anche di materie tecnologiche, eh, che questa scoperta era stata fatta in, in Australia ed è stata osannata da tutti. Ora lei che ha vissuto tutta questa esperienza, che cosa ne trae da una situazione del genere dove noi veramente avremmo potuto avere il primato e soprattutto per qualcosa che andava verso l'ecosostenibilità? E Dunque, allora, sicuramente ci sono questi microorganismi che mangiano la plastica perché come abbiamo detto eh, diciamo, sono i primi a farsi sulla terra se non sono coevi con la terra stessa sono adatti, certo la plastica è, è, è proprio stata introdotta da noi quindi è un, mentre il petrolio per dire comunque non è uno xenobiotico perché è prodotto dai batteri stessi queste sostanze o i metalli pesanti in così grande concentrazione eh, sono veramente molto problematiche per cui che ci sia la possibilità agendo magari non tanto su un microorganismo, perché è un po' questo che io, eh, diciamo, ho capito che eh, certo è più facile lavorare con uno, però invece in natura i microorganismi funzionano in un modo completamente diverso. Eh, loro lavorano in comunità, quindi eh, c'è chi riesce a fare il primo attacco a una molecola e poi c'è l'altro che riesce a fare il secondo attacco e così via. Quindi se noi riusciamo a ricostruire una comunità eh, adatta, possiamo avere un, un processo molto più efficace che non affidando a un batterio solo. Per cui adesso io mh, non ho approfondito tutta questa cosa, soprattutto eh, sulle microplastiche, poi le cose vanno di moda a un certo punto, tutti si buttano a lavorare su quello e poi eh, passano di moda e vanno su altro. Eh, però sì, in Italia abbiamo, abbiamo questo problema grosso che, eh, diciamo, che non, cioè, manca veramente da, da parte di chi dai finanziamenti individua le strategie eh, della ricerca, della ricerca eh, e della tecnologia che eh, spesso, eh, spesso eh, non ci si rende conto che potremmo avere un primato eh, che invece lasciamo poi sempre agli altri. Io non l'ho detta questa cosa, ma rispetto ad esempio ai, mh, alle energie rinnovabili, quando noi ci siamo, siamo stati bloccati, eh, bisogna sempre ricominciare da capo e questa adesso lo vediamo come amaramente stiamo sperimentando la perdita di tempo di ricerca che è stata fatta, no, io parlo degli anni Ottanta, Certo. E adesso stiamo al punto dove ci diciamo che, non, che, che dobbiamo ritirare fuori il metano perché eh, non sappiamo cosa fare. Quindi eh, un po' questo è un paese che veramente avrebbe bisogno di, di, eh, diciamo, di cambiare mentalità e eh, atteggiamento rispetto alla scienza. E soprattutto potenziare la ricerca di base. Eh, potenziare questa ricerca che poi, ha, che poi da lì vengono tante applicazioni. Esatto, esatto sì, sì, sì. La ricerca di base, ma con l'idea dell'applicazione, altrimenti certo. si resta fermi soltanto a un aspetto o a pochi aspetti senza vedere la. Bruna, ma sai quindi... bene che anche quando sei guidato da un'applicazione, la ricerca è fatta così, scopri delle cose casualmente su no, qualcosa certo. di collaterale certo. <ride> e magari e le migliori scoperte sono state fatte tutte così. Eh sì. Lascio la parola a voi, io taccio. <ride> grazie. <ride> no, grazie Anna Maria, grazie mille. Allora, ehm, Anna Rosa, stavi dicendo qualcosa ehm, che io adesso non ricordo perché... Eh, no, presente. no, allora, quello che stavo dicendo, se volevamo un attimo chiudere questo percorso proprio di ricerca, eh, io sono andata in pensione nel settembre 2020 e, e c'era un altro capitolo che avrei voluto aprire. Eh, Avendo chiaramente avuto il tempo e la possibilità, ah, sì. però mi auguro che sarà comunque aperto perché è un capitolo di estrema importanza e, e parlo dei cambiamenti del ruolo dei microorganismi nei cambiamenti climatici. Ti, av eh, ti avrei chiesto, eh, la mia domanda sarebbe stata: come, qual è la tua visione, quale tipo di applicazione pensi che? Eh, ci possa essere eh, attualmente o nel futuro eh, per i microrganismi e quindi più o meno siamo, siamo lì allora eh, diciamo quello che veramente manca eh, è eh, a parte abbiamo detto si conosce pochissimo i coltivabili forse sono meno dell'1% dell'esistente che si capisce dal, diciamo, dalle metagenomiche, dai microbiomi eccetera però quello che veramente manca oggi nei modelli previsionali dei cambiamenti climatici eh, non sono inseriti, eh, non, non è quantificato l'apporto dei microorganismi. Quindi eh, questo è un, veramente un buco, un, un vuoto che, ma perché? Perché eh, non ci sono ancora veramente, forse adesso cominciano a esserci dei, degli studi e dei dati su questo, perché ancora non eravamo in grado, fino a poco tempo fa, di quantificare. Sappiamo che ruolo hanno, sappiamo, ad esempio, se si scioglie il permafrost, sappiamo benissimo che saranno attivate una miriade di attività microbiche e di microrganismi dormienti quindi che andranno a incidere fortemente sulla metanogenesi piuttosto che sull'utilizzare il metano, sulla CO2. Ma questo non è quantificato. Sappiamo solo che succederà e che loro fanno questo, ma per poterli inserire nei modelli matematici che adesso eh, vengono utilizzati per le previsioni, questi dati non ci sono ancora. E se ci fossero potrebbero veramente cambiare le previsioni e potrebbero anche spostare un paradigma. Questo, eh, è e questo sarebbe è un capitolo, chiaramente negli Stati Uniti già eh, ne parlano da un paio d'anni, insomma, di questa cosa e questo nella mia, diciamo, nella mia traiettoria eh, avrei veramente voluto aprire questo capitolo e che poi avrebbero chiaramente portato avanti eh, le altre colleghe insomma e però questo non l'abbiamo nemmeno potuto fare perché eh, diciamo eravamo arrivati a un punto dove avevamo tantissime studenti studentesse eh, cioè laureate disoccupate precarie eccetera e lì abbiamo valutato anche la possibilità di creare uno spin-off oh, ok mm. Uno spin-off che si occupasse di tutto quello che era praticamente già messo a punto, che non richiedesse più una grande componente di ricerca, come formulare eh, le, le, le formule microbiche per il bioresanamento o i batteri per il biorestauro, eccetera. Questo non ci è stato possibile perché le condizioni di creare uno spin-off erano abbastanza proibitive per, per noi, per noi dipendenti, perché avremmo dovuto lasciare il 50%. Insomma. Quindi questo passo purtroppo non è stato attuato. E quindi abbiamo dovuto comunque lavorare su tantissime richieste che ci venivano fatte e poi devi procurarti progetti, fondi e così via. Comunque questo a mio avviso è veramente un tema strategico che, eh, che, che, che spero che venga anche in Italia diciamo, eh, preso in carico e affrontato. E credi che se ne possa parlare in Italia che ci sia in questo momento uno spazio d'azione per quest'idea oppure pensi che per come stanno andando un po' le conversazioni a livello governativo non va nemmeno preso in, insomma proposto no, o no, se c'è sì. qualche gruppo col quale hai collaborato o il tuo sì. gruppo diciamo che hai lasciato potrebbe ecco. spingere sì. questo aspetto eh, però c'è da dire che loro adesso sono abbastanza poche e sono sommerse di lavoro quindi diciamo un po' eh, la cosa secondo me però per questi studi sarebbe bene una convergenza, una sinergia di più gruppi no, inter, internazionali, sicuramente ma almeno fondare in Italia eh, un gruppo consistente che, che cominci a muoversi su, su queste problematiche quindi qua io ho, diciamo, un po' eh, es esaurito insomma, questo percorso che ho cercato di, di tappe Io però no, ecco... Vorrei farti un paio di domande che tengono conto di tutto quello che ci hai raccontato e ti ringrazio tanto per veramente per come l'hai fatto e per le parole chiave che hai utilizzato e quindi io mi eh, riattacco un po' a quelle parole e alle sfumature che hai dato al racconto perché ti sei districata tra diversi ambiti lavorativi, impieghi, ruoli e in ciascuno di questi hai dimostrato una certa leadership e determinazione. Io mi vorrei soffermare adesso sul tema della discriminazione delle donne sul posto di lavoro. Loro. Rappresenta un po' un argomento dibattuto no? anche nell'ambito di, di FIDAPA, eh, se ne parla e si, ci si batte con i denti e con le unghie perché eh, si, si, si colmi quel gender gap che, eh, che subiamo in alcuni casi. Io ti chiedo se ti sei sentita vittima di discriminazione, in quale ambito o ambiente più di altri e come hai risposto agli attacchi che venivano sferrati? Hai parlato del tuo gruppo come un gruppo di donne, cioè mi è sembrato di capire che tutto quello che hai fatto in realtà è stato fatto a Insieme in collaborazione con tante donne nel precariato, tra l'altro, che è un altro aspetto di cui andrebbe, andrebbe, eh, discusso, che andrebbe discusso in questo e in tantissimi altri ambiti. Allora mi piacerebbe sapere come eh, la discriminazione, se ti sei sentita discriminata o se il fatto di essere donna in un certo senso ha ostacolato i tuoi obiettivi e le tue ambizioni. Allora, guarda, io credo, eh, credo questo. Allora, eh, no, intanto, ecco, parallelamente a questo, devo dire, abbiamo avuto un percorso sociale all'interno dell'Enea con gruppi di donne, con gruppi cioè, di, eh, che è stato molto utile, abbiamo seguito anche tutta la parte di donna e scienza e così via. Eh, però io voglio, e quindi so, sono consapevolissima di tutta la problematica discriminatoria che c'è. Vi voglio raccontare un episodio che secondo me ha proprio mh, diciamo fissato dentro me la, questa plasticamente la consapevolezza di questa cosa. Allora, ero molto giovane e stavo in un laboratorio grande con ero l'unica donna, eravamo due donne, io e la mia carissima, diciamo, collega Angela Rosa che eh, preparava il laboratorio, teneva il laboratorio, preparava i materiali, eccetera. Quindi eravamo due donne. E, e io, unica ricercatrice, poi c'erano anche degli uomini che erano dei tecnici e così via. Allora, il responsabile del laboratorio dell'epoca, che io stimavo mh, una persona intelligente, a un certo punto mi disse, eh, dopo, una, diciamo, dopo che ne so, una giornata di discussione, di lavoro, eccetera, dice diceva, Anna Rosa, ma perché tu, eh, tu dovresti prendere un po' la, il coordinamento, dovresti un po' prendere il coordinamento delle attività mh, scientifiche, perché secondo me tu, però non era lui che diceva agli altri, guardate, penso che Anna Rosa. Io spontaneamente avrei dovuto fare questo. E io lì per lì, c'è cioè, qualcosa scricchiolava. Quindi io non ho mai fatto quello che lui mi aveva chiesto di fare. In mm -hmm. Tempo dopo, sempre lui, mi dice, Anna Rosa, ma come mai tu non sei simpatica ai tuoi colleghi? Perché dicono che vuoi comandare. Allora io lì ho avuto proprio questa visione plastica. Dico, ah, e eh, io non ho mai fatto quel ruolo, ma mi sono sempre messa sullo stesso gradino, alla pari. Quindi se tu ti metti alla pari, viene percepita come se ti vuoi mettere un gradino sopra, perché il tuo gradino è quello sotto. Certo. E non viene accettato che tu ti metti alla pari. Quindi io ero percepita come una che voleva comandare quando... Eh, volevo semplicemente dire quello che pensavo come lo dicevano gli altri. Chiaro. E questo, ma un po', diciamo, secondo me, io, non è che ci ho mai lavorato tanto su questa cosa, ma secondo me questo episodio mi ha un po' fatto capire che forse, diciamo, no, io non volevo vivere in guerra dentro a un laboratorio, eh, volevo lavorare, volevo mi piacere, mi piacera divertirmi, eccetera. E, e quindi questo secondo me nel tempo è quello che mi ha lasciato l'idea che forse era meglio andare avanti con le donne e questo poi è successo, non è che proprio l'abbia scelto io perché è stata un po' una, cioè si è creata da sola questa ma perché? Perché forse avevamo, cioè chi veniva e, e, che erano tutte donne si trovava bene in questo contesto, cioè nel modus operandi con le limiti quindi condividere, noi condividevamo tutti i risultati, cioè i lavori erano di tutte, eh, non c'era nessuno che aveva il suo bancone, piuttosto che la sua sedia, piuttosto che... Eh, e quindi a chi andava bene, chi si trovava bene in, in un contesto così, poi eh, cercava di rimanere, insomma. E così io penso che sia andata così le cose. Chiaramente poi, quando c'erano dei direttori che gli uomini erano dottori tu e tu eri signora, eh... Beh, quello succede tuttora, no? A me capita eh. di, di sedermi intorno a un tavolo, no, in una commissione sono tutti dottori e io sono bruna. Questo succede sì, sempre. Sì, sempre. E e Sembra quindi, anzi, anzi, unica tanto se, se ci sei tu, se ce n'è uno o ce n'è due su dieci. Però ecco, un altro elemento e mi aggancio un po' anche al titolo che avevo dato a questo sì. a questa, a questa incontro di oggi, che era disallineamenti, un percorso di ricerca senza carriera ecco mi riallaccio a questo eh, probabilmente sì probabilmente se fossi stata un uomo o sarei stata io più interessata a una carriera o mi sarebbe stato riconosciuto quello, perché, perché senza, infatti per quello che è il percorso di ricerca ho usato anche forse troppe parole diciamo per quanto riguarda la carriera sarò brevissima perché non c'è stata nel senso che eh, ho sempre avuto i passaggi, ma mai la prima volta del tempo utile. Sempre la seconda, terza volta, no? non ero mh, diciamo aggregata a nessun filone, a nessuna cordata vincente. Eh, e quindi eh, io ho. Sempre anni dopo, e questo si vede poi al momento, è tangibile quando si va in pensione, che si dice: ah, ecco, se, se mi avessi passato il momento giusto avrei, che ne so, tot, eh, tot soldi in più per la mia pensione. <ride> e, e lo vedi tangibile. Quindi è una carriera che non c'è stata. C'è stato un momento in cui eh, mi è stato proposto, se volevo prendere la, diciamo, la responsabilità del, di un laboratorio, però mi è stato chiesto nel momento in cui la, la persona stessa che me l'aveva proposto, il mio capo allora, eh, mi disse, guarda che però non c'è cioè più un ruolo scientifico come responsabile di laboratorio, è diventato amministrativo. Quindi per te vedrai meglio una figura scientifica, un coordinamento? Ho detto, sì, va bene per me, e il coordinamento non c'è mai stato. <ride> Quindi io ho passato, ecco, ho avviato attività, abbiamo un po' detto, che ho guidato le attività ai gruppi di ricerca, ma senza mai un riconoscimento formale ma ho avuto quello, diciamo, certo in termini di carriera non, non c'è stato, ma in termini di riconoscimento del gruppo delle mie colleghe di fatto c'è stato e devo ma dire... Anche eh... un riconoscimento sociale di fatto c'è stato. Sì, eh, sì. Io penso che con la tua storia oggi abbiamo in un certo senso abbattuto l'idea che forse è vecchia, è antica di associare al termine percorso il concetto di carriera. E forse alla fine, capito di questo evento, molti di noi, molte di noi ci si chiederanno se la nostra vita ci ha portato ad intraprendere una buona carriera oppure un buon percorso che è ricco di successi e scoperte come, come la tua, come il tuo. Ecco, eh, davvero. Adesso poi è discutibile, ci penserò meglio, eccetera. Però devo dire mi sento. Mi sento serena, insomma, senza incarichi, ma sono contenta di come abbiamo... E, e, e adesso voglio veramente un attimino eh, citare le mie colleghe con cui veramente abbiamo messo in piedi questo modus operandi che ci ha permesso di lavorare, di fare veramente una mole di lavoro. Mm. Mm. Sì, una mole di lavoro enorme. Quando qualcuno veniva a parlare perché magari era interessata a entrare nel gruppo, io raccontavo quello che facevamo. A un certo punto scoppiavo a ridere da sola perché dicevo: crederai che ti sto raccontando bugie, ma non è vero. Abbiamo fatto veramente, diciamo, adattando veramente alle nostre personalità, alle nostre esigenze personali, di, di interesse fuori dal, dal lavoro, eccetera, e in questo modo siamo riuscite veramente a portare avanti un buon lavoro, una mole insomma di lavoro e quindi adesso sono rimaste Chiara Alisi, Flavia Tasso, Giada Migliore, Patrizia Paganini, la nuova a che Cleglia e eh, chiaramente che sono molto indaffarate e che mi hanno seguita davvero con uh, intelligenza, con competenza, con amicizia e con entusiasmo per il lavoro, e questo è alla fine un riconoscimento molto importante per me. Assolutamente. Patrizia, volevi dire qualcosa? Sì, scusate, volevo fare un piccolo commento, perché conosco Anna Rosa veramente da così tanti anni, e abbiamo condiviso, anche se non lavoriamo sulle stesse argomenti tanto tempo insieme, Vero Anna Rosa, ci, ti ricordi? Noi praticamente eravamo sempre le uniche due a uscire alle nove di sera, otto e mezzo di sera, <ride> nel corridoio buio, solo la sua stanza e la mia per ore e ore, poi quando andavamo via, ma, ma ancora stai lì? sì. Volevo dire una cosa ad Anna Rosa, a parte bellissimo tutto il racconto, tutta la storia della tua attività, che sì, c'è stato un disallineamento, però quello che ha detto poco fa Bruna, in realtà... C'è stata una completezza della carriera. Non hai avuto riconoscimento, così chiamiamolo, tra virgolette, eh, ufficiale, burocratico, insomma, dell'Enea, ma hai avuto tantissimi riconoscimenti, tanto per dire: anzi, vi racconto questo piccolo aneddoto importante. Io faccio parte della commissione Brevetti Enea da tanti anni e, e la mia, diciamo presenza all'interno della commissione è che devo valutare e aiutare eh, gli inventori, cioè i ricercatori Enea, a presentare dei brevetti nell'ambito delle biotecnologie. L'ultimo brevetto di Anna Rosa di qualche anno fa, che era proprio sull'utilizzo di questi eh, gruppi di microbi capaci di fare mh, biorestauro, eh, è andato bene, è stato ben valutato, stessa io, la Commissione, tutti, insomma, è stato votato all'unanimità, presentato alla Commissione Brevetti, eh, nel, nell'ufficio Brevetti europeo. Va bene? Che succede? Quando un brevetto viene depositato, la Commissione Brevetti europea valuta il brevetto e ti manda indietro delle risposte che spesso sono anche i punti critici del brevetto. Perché sì, come sapete, forse tu, non tutti lo sanno, ma insomma i brevetti hanno delle rivendicazioni, ma spesso le rivendicazioni sono critiche. Okay? Quindi l'ufficio brevetti dice qui c'è questo punto critico, dovete togliere questa rivendicazione o dovete aggiornare, dovete sistemare il brevetto. Bene, la faccio breve. Arriva la risposta un anno e mezzo dopo del brevetto di Anna Rosa la prima volta unica di tutti i brevetti dunque ogni anno noi come Enea presentiamo circa 4-5 brevetti al mese che quindi a fine anno sono 50 brevetti mediamente ok l'unico brevetto in tanti anni di 50 brevetti all'anno che è venuto indietro con i complimenti dell'ufficio brevetti europeo hanno scritto che era un brevetto perfetto e non c'erano errori di nessun tipo né tecnico né scientifico né di rivendicazioni l'unica volta che abbiamo avuto i complimenti non stiamo dicendo solo ok depositato è stato depositato con i complimenti e infatti la sua applicazione ha avuto veramente tanto risalto è andata a finire sui giornali addirittura sul Times e... vero Anna Rosa tantissime interviste un lavoro straordinario quindi veramente a coronamento di una carriera bellissima eh, interessante. una vita diciamo vita perché in realtà è, è vita, vita no? esatto una vita perché poi sì, sì, quante sì. ore perse dietro al lavoro e così esatto. poche in famiglia a volte diciamo porca miseria e comunque diciamo la soddisfazione che poi Patrizia rende... investite non perse perché a noi c'erano eh, investite, certo, no, perse era un modo, diciamo, per dirlo, no, in maniera così, diciamo, non critica, in maniera eh, colloquiale. Sì, investite, esatto, però eh, che spesso danno anche problemi, perché lo sappiamo tutti, appunto, come donne, che il problema della famiglia c'è. E un altro bellissimo, diciamo, fatto di Anna Rosa e del suo gruppo è che veramente tutte le ragazze... Eh, le ricercatrici che lavorano con lei che hanno lavorato con lei sono persone bravissime carinissime disponibili che si sono aiutate una con l'altra quindi ognuna di loro ha avuto a volte dei problemi chi ha avuto i bambini eccetera si sono sempre aiutate e quindi questo gruppo ha veramente prodotto tantissimo ha lavorato bene insieme eh, perché eh, sono tutte molto brave, ma hanno avuto sicuramente un'ottima leader e una persona eccezionale, quale Anna Rosa è. Tanti auguri e tanti complimenti grazie, e grazie. grazie Anna Rosa, veramente grazie. Grazie a voi, perché come ho detto, mi è, cioè, mi è servito anche veramente a mettere eh, a fuoco tante cose, no? che io mh, già avevo, però... Eh, e Quindi è stato utile anche a me, devo dire, questo, questa occasione. Dovrai, farne, dovrai farlo diventare un libro. Esatto, esatto. Eh, per, per tornare al discorso iniziale. Sì, sì, sì. Ah, forse, e così ritorna anche quel filo con... sottile del liceo. Esatto. <ride> esatto. C'è qualche domanda ulteriore di qualche persona che sta seguendo? No. interessante, bravissima <ride> grazie Bruna allora eh, Bruna tu hai hai concluso, hai qualche altra domanda? io ho concluso, volevo solo fare un commento il mio commento è che oggi con eh, Anna Rosa abbiamo eh, discusso diversi aspetti che caratterizzano la vita di una donna e di una ricercatrice l'apertura al cambiamento la capacità di adattamento l'intuizione, la determinazione in realtà sono uh, punti in comune di donne e anche di ricercatrici, no? Però la, la figura della ricercatrice che abbiamo delineato oggi non si sofferma soltanto sulla ricerca della materia di interesse, ma poi riflette su come affrontare il cambiamento e attraverso la trasformazione scopre a ogni passo qualcosa di sé e questo credo che sia davvero un valore enorme che ci è stato trasmesso da, da Anna Rosa oggi e volevo chiederle per concludere questo evento se ha un messaggio da mandare alle giovani ricercatrici o alle donne di oggi e di domani eh, Sì, eh, Fai Squadra Stare insieme, eh, questa è una cosa importantissima. E poi, diciamo, lasciarsi anche andare, eh, uh -huh. lasciarsi anche andare perché... Quando si studia qualcosa, quando si cambia qualcosa, ad esempio io, ma io, quando nel mio periodo di studio, sul che poi è sfociato nel biorisanamento, io sono stata proprio... c'è un feeling con qualche cosa che tu incontri nei tuoi studi. Io ad esempio ho avuto un feeling enorme per tutto quello che l'Immergulis ha, Ehm, diciamo aveva fatto nella microbiologia come lei vedeva i microorganismi, come i polmoni di questo mondo e, e quindi lasciarsi anche andare laddove c'è qualcosa che ti eh, attanaglia insomma che ti veramente che ti prende allora quella è un indizio che può essere la tua strada insomma o una delle tue strade quindi ehm, allora io se voi volete, se avete tempo e se vi interessa ehm, non ho proiettato niente però un piccolo video sul lavoro che abbiamo fatto eh, sul, sulla, sul sarcofago di Lorenzo, duca d'Urbino alle cappelle medice che è stato quel lavoro a cui accennava Patrizia Sì sì per favore fatto, faccio diciamo, vedere Sì sì certo certo Sì sì sì ci ha portato, diciamo, molto interesse internazionale. Adesso sta per essere formalizzato un accordo con la Galleria, National Gallery of Washington of Art che vogliono applicare le nostre metodologie e proprio i nostri batteri. Chiara e le altre spediranno i batteri della nostra collezione. Quindi io credo che devo prima eh, condividere, ecco, faccio condivisione schermo e mando il, uh, mando il video. No, cosa vuole questo? Condividi. Giuseppina devi... non, ti... non ti... Allora si... devi dirlo due volte, fai condividi schermo e poi gli ridici condividi, ti dovrebbe apparire... Aspetta, eh. Dove... devo cliccare due volte? Tu gli fai condividi schermo e poi se non succede niente vedi se c'è un condividi di nuovo da cliccare. Eh ma non c'è. È strano però. È strano condividi schermo non ti compare il tuo desktop con tutti i file? Mi compari tu. Eh no, ti deve comparire il tuo desktop. Eh, purtroppo mi sa che non. Scusa, no. non ci aspetta, lo puoi mandare via. Manda, mail il, link, manda il link sulla chat. Sì, sì. Eh, mandalo sulla allora, chat e non... ci pensa a Giuseppe. Allora, aspetta, sì, sì, lo faccio perché è, diciamo, da Enea Channel. Aspetta, eh? ah fantastico allora tu mandaci il link Aspetta, io adesso... approfitto di questo momento di pausa perché volevo ricordare una nostra collega Paola Negri Scafa una donna di una cultura infinita assiriologa e non è mai riuscita tanto per rimanere in tema di carriera e non è mai riuscita in Enea è una siriologa di fama internazionale, mai riuscita in Enea ad avere eh, sì, il eh, titolo di ricercatrice. Questo purtroppo è stata una, una cosa che è imperdonabile. E alcune di noi l'hanno conosciuta in, nel salotto letterario dove è stata... Eh, ci ha fatto un, un webinar eh, su, intitolato Ucraina versus Russia e avrebbe fatto volentieri anche un webinar sul, qui nei, nel salotto nel, nei mercoledì della scienza e della tecnica e purtroppo è venuta a mancare improvvisamente, quindi la volevo solo ricordare perché molte di noi l'hanno conosciuta. Eh sì. Mm. Grazie. Eh, te la ricordi, eh. Beh, Ok. Sì. Allora, allora, vediamo il mio video. video. Ecco. Una cosa vi vorrei dire per la mania di ricerca, sono andata a ricercarmi per mettere la musica di questo video contro il servizio stampa dell'Enea, che si opponeva in tutti i modi, la musica che sentite è, una, è un testo di Michelangelo, scritto da Michelangelo stesso, musicato da Arcad, e che era suo amico, un musicista dell'epoca, ed è cantato da un cantante sardo che fa le quattro voci da solo e le ha messe insieme bellissimo. Aspetta, vediamo se riesco io adesso. Eh? Non so perché, di solito non ho mai avuto problemi a condividere lo schermo. Lo state vedendo? Sì, Giuseppina, lo vediamo. Sì. Allora lo ricomincio. Devi solo mettere il via giusto. Non si sente il suono, Giuseppina. No. Giuseppina, stai censurando anche tu il suono? No, io. Ma tu lo senti? <ride> io lo sento, ma Beh, se noi voi lo lo sentite... sentiamo, ma non lo sentiamo, non lo sentiamo. Non so, non so come mai. Nemmeno io lo so non lo so non so torna, se torna un attimo indietro sul file e prova di nuovo vedi no se... giuseppina devi andare sulla parte del dell'audio e devi vedere come settato Eh. dovresti resettarlo allora, come computer interrompo. allora Come è settato? Nella parte mia? No, no, nel tuo PC. Devi sì, sì, ho capito, adesso ci sto andando. Del... Perché... Allora. Sull'impostazione impostazioni del YouTube. Non lo so, io non, uh, non lo capisco, mi dispiace. Non molto. ce l'hai Però... simbolo, non hai simbolo Però se ve lo scaricate come ho fatto io, e eh, eh, no, eh, non c'ho a meno che niente. questo lo, dov quello lo dovresti è... settare come uscita computer forse su zoom Beh, infatti no. immagino che doveva essere già tutto settato se sentite meno non eh, ma ma se noi non no no non c'entra niente zoom è no. del, della parte su internet no. quindi è legata al pro, tuo pro, magari provate voi io non ci riesco non... è no no no ho oh, oh, per conto suo. Perché... Provo a vedere sulla rotellina di se YouTube. ti dice qualcosa in di YouTube. Mi sto guardando, non mi dice niente. No, eh, non stai andando sulla rotellina, qua sotto. Ecco, eh, lo, Prova sto a vedere. Eh, lo sto facendo ma non, non mi dice niente dai lo sentiamo senza vediamo senza l'audio dai eh sì eh e non è che ti ha bloccato l'audio no perché tu lo senti lei lo sente noi sentiamo la sua voce quindi no no è un problema locale sul computer di settaggio non è legato zoom zoom sta funzionando bene ecco questa è l'aurora allora le, visto che non c'è la musica, vi dico, Leonardo alla Cappella Medici aveva avuto il compito di eh, dare, trasformare l'idea del passare del tempo con il marmo. Quindi nelle tombe di Giuliano De Medici e di Lorenzo Duco d'Urbino, eh, lui ha queste quattro allegorie, quindi la notte e il giorno, e l'Aurore e il Crepuscolo, per dare l'idea del passaggio, del passaggio del tempo, ha scelto queste. E eh, il sarcofago di Lorenzo Duebino, diciamo nel sarcofago, avevano buttato notte tempo il figlio di Lorenzo Duebino che era stato ucciso in una battaglia, sembra un pontipaccio, eh, senza viscerarlo. E quindi il problema di questo sarcofago eh, era che c'era stata la, la lisciviazione dei liquidi organici in 500 anni ma che era già visibile nel, nel 1500 questo per cui tutto il deposito che doveva essere eliminato erano, era la trasformazione dei liquidi di eh, Alessandro De Medici in 500 anni di trasformazione chimica di questo e quindi in tutti questi anni non erano mai riusciti né osavano intervenire su questi depositi perché dovevano usare prodotti talmente aggressivi che avrebbero rovinato il marmo e quindi per questo, in questo lungo restauro che è durato 8 anni l'ultimo anno ci hanno chiamate e abbiamo lavorato su questo con interruzione dovuta al covid quindi abbiamo selezionato, diciamo adesso non ve la faccio lunga, ma selezionato alla fine tre ceppi eh, e eh, abbiamo fatto queste applicazioni e in abbiamo fatto due applicazioni ripetute. Quindi in due notti che queste applicazioni sono rimaste in contatto con il sarcofago è stato ripulito il sarcofago. Eh, abbiamo scelto dei batteri che si, sapevano diciamo, eliminare queste sostanze, c'è stata tutta una diagnostica a monte, eh, che però non erano in grado di interagire col marmo, cioè non potevano né solubilizzare i carbonati di calcio né precipitarli. Perché i microorganismi sanno fare anche questo, sanno precipitare i carbonati di calcio e solubilizzarli. E quindi in questo modo eh, siamo riusciti insomma in due notti a pulire quello che in 500 anni non era, eh, non, non era stato fatto con prodotti appunto eh, innocui perché tutti i batteri che usiamo sono classe di RIST 1 e, e quindi non c'è pericolo. fantastico. Eh. <ride> Bene, allora, allora grazie. Io, io voglio ringraziare soprattutto per il pensiero verso la dottoressa Paola Negriscafa, Scafa che era mia mamma. Uh... E quindi io oh, oh, ciao Margherita, ciao a tutti. Okay, io mh, sto studiando monitoraggio ambientale quindi tutto discorsi della dottoressa Anna Rosa sono stati per me importanti e interessanti assolutamente quindi io anche la ringrazio per, per avermi raccontato per averci raccontato tutta la sua esperienza di vita del, della sua attività di ricerca mi dispiace che purtroppo ha avuto queste grandi difficoltà all'Enea però la capisco, me le raccontava anche mia mamma, le difficoltà che aveva, ma vi ringrazio soprattutto Beh, di avermi sono... invitato a questo gruppo. E... No, Infatti te lo... l'ho mandata apposta perché sapevo che ti sarebbe interessato. Certo, ah, certo. Ti fa piacere che ti sei collegata con noi. Anzi, se ti va di partecipare, ti inviteremo anche le altre, le prossime volte. Va benissimo, siamo... a me farà molto, molto piacere. Siamo contenti. Vi ringrazio. Vi mi... ringrazio, insomma. Allora, a questo punto io intanto ringrazio Anna Rosa che ci ha fatto questo bellissimo webinar eh, che è stato seguitissimo e tutti sono rimasti quasi fino alla fine perché l'argomento era appassionante e ringrazio Bruna per grazie aver condotto lei questo incontro è molto bene quindi è stato veramente un ritorno dei mercoledì della scienza alla grande alla grande è grazie bello. a voi un, un abbraccio, abbraccio a, tutti. a tutti Un abbraccio a tutti abbraccio. ciao Ciao. ciao ciao ciao Arrivederci a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ah, arrivederci. Allora. Insomma è andato bene, no? Eh sì, ha interrotto la, la registrazione. Sì, ah, c'è ragione, no? deve <ride> <ride> essere Oddio, non trovo... Ah, eccolo. Arresta.